Sì, grazie Presidente per la parola. <ride> Innanzitutto ci tengo a ringraziare a nome della Commissione Ambiente il consigliere Sturni per questo importante lavoro e questo, per questo importante obiettivo appunto eh, mirato a, a tutelare, a manutenere, insomma a gestire al meglio il verde eh, della città di Roma, appunto il verde urbano e non solo. Come sapete benissimo la, la sfera, appunto, la tematica della gestione del verde a Roma negli ultimi anni è stata un po' al centro appunto, delle cronache. Tanto appunto da, eh, come dire, mh, aver trovato il servizio giardini svuotato, depauperato un po' da tutte quelle forze che eh, prima nel passato erano un po' il fior all'occhiello, avevamo 1.500 eh, dipendenti, avevamo chiaramente un organico molto folto. con ecco gli anni si è cercato invece di esternalizzare e di svuotare un po' questo bacino di grandi competenze e di grandi conoscenze per arrivare appunto a, un, a una situazione di stallo una situazione buia che chiaramente Roma non può avere, ricordiamo che come ha detto il consigliere Sturni è la città più verde d'Europa a 330.000 alberature, a 44 milioni di metri quadrati di verde insomma supera appunto anche eh, città come Parigi, come Londra, ecco parliamo veramente di una grandissima capitale del verde. Noi, ecco, per questo motivo grazie al consigliere Sturni che ha individuato eh, eh, appunto come obiettivo quello di ehm, salvaguardare un aspetto fondamentale per questa città, sappiamo che ci vogliono 109 milioni, 109 milioni di euro all'anno per gestire al meglio eh, il verde eh, di Roma, ecco appunto il bilancio partecipativo può essere una formula per eh, individuare quelle risorse e per poter garantire una gestione ottimale eh, appunto dell'ambiente legato alla biodiversità. Perciò ci esprimeremo in modo favorevole eh, e cerchiamo chiaramente da qui eh, di iniziare un percorso virtuoso dal basso per poter incentivare quelle risorse, e per poter sostenere e aiutare appunto il verde romano. Ecco, perciò un grazie ancora sentito al Consigliere Sturni per aver avviato un progetto virtuoso, un progetto eh, che mira a riqualificare eh, appunto la città di Roma nell'aspetto più green e che mira soprattutto a eh, cambiare rotta. Grazie Presidente.